Allora, oggi facciamo una ricetta di un mio amico carissimo che, colgo l'occasione per salutarlo Valentino Marcattilli che cos'è? è un raviolo ripieno di uovo la bontà Seguite a me allora, prima di tutto spinaci per il pieno ricotta per il pieno poi, per la pasta e per la farcia farina e uova burro ricotta, bravo Mario e poi qui c'è lui il signor Tartufo Bianco, che quest'anno ci ha detto pure bene, costa pure poco. Iniziamo subito: 200 grammi di farina. Guardate che bella, nuova roba bianca bianca. Questa è semi integrale. Poi uova, slacide, uno e due uova. Siamo a posto, mescoliamo. Così con le manine adorabili mie. Sale fino. Creo il composto è una cosa. Guardate velocissima vedete sta cominciando a prendere poi metto qui su e incomincio a fare come si faceva una volta così con la spinta tacchete prendiamo quindi questo qua è il lavoro proprio fatto a mano come una volta poi se volete usare una macchina un'impastatrice potete farlo a me ci piace così carnale ok quando abbiamo un po di tempo bella duretta e pensa a te, pensa a voi tutti <ride> Già il ritmo, già proprio si sente, eh? le feste Allora, avete preso la tredicesima? Dai così compriamo il tartufo <ride> Allora Allora, ecco qui Ce l'abbiamo la, quasi fatta, adesso che faccio? Metto a riposare la pasta La chiudo dentro la pellicola la pasta Così diventa più facile da lavorare La metto qui Adesso facciamo il ripieno Burro, qua così, lo facciamo sciogliere spinaci solo lavati e puliti guardate, qui direttamente così tirano fuori poca acqua non perdiamo niente così metto un po' di sale li giro, ancora si possono girare perché sono freddi e aspettiamo che piano piano pluff, si, si cuociano ma leggermente li vogliamo cotti mentre cuociamo gli spinaci io preparo la ricotta, quindi ricotta preferibile mucca è più delicata, ok, in questo caso Palettina, vado, la schiaccio ci mettiamo proprio una, una cosa, un pensiero un'illusione di parmigiano eccolo qua poco poco poco poco poco perché poi dopo ce ne va tanto fuori eh bello così un po' di pepe nero buono vai papi con queste canzoni bellissime Gagliardo la picca è troppo forte un pizzio di sale lavoriamo bene bene, poi ritorniamo qui se volete fare ancora prima, potete mettere un coperchio spinaci pronti belli, caldi prendo quelli che mi servono caldi, caldi, caldi, vedete come fumano? faccio un trito, veloce non il cutter, mixer Belli così, diventa tutta la poltiglia brutta, verde invece, così sono i pezzetti. Sono spinaci veri, non è qua roba color verde. Avete visto mai quei ravioli comprati? Che hanno quel colore bruttissimo. Metto gli spinaci dentro la ricotta. Ops! Unisco la ricotta con gli spinaci. Veloce, veloce, veloce. Assaggiate sempre. Mmm, mm. sacca a Che romantica, qua io ho il sac a poche, voi potete fare con la busta di surgelati col cucchiaio fate come pare a voi, comunque adesso li vendono monouso vi consiglio che alla... alla lavabili non mi piacciono, meglio monouso faccio sempre in casino, come sempre faccio così tac tac tac per non far uscire niente, prendo un pezzo di pellicola questo qua è la nostra farcia. passiamo alla pasta apro la pasta Mario sta a mangiare gli spinaci della farcia nel frattempo <ride> Come so, Mario? Un po' di farina Così, vai! La devo fare bella, sottile, quindi girate spingete, movimento di anca Questo qua si chiama anche eh, con la spinta perché c'è questa spinta più spingete più, e più diventa sottile, vai! Allora dopo sta faticaccia amarsi, amarsi un po', devi provare a amare qualcuno per stenderla a mano sta pasta Allora, torniamo a noi, quindi adesso che facciamo, ricaviamo dei quadrati Allora, vi, vi dicevo, questa pasta, questo, questa ricetta la fanno, penso ancora tuttora, perché è uno dei classici al San Domenico di Imola e lo chef Valentino Marcatelli, un grande della cucina italiana ha, ha, ha pensato a questo raviolo con l'uovo dentro Allora, se non avete la forza, non vi va di farlo a mano col mattarello potete usare la macchina che tira la pasta, no? Senza nessun problema Adesso l'acqua, col dito, faccio così bagno tutto sul bordo la nostra farcia, taglio Così il beccuccio Ecco, così Facciamo tipo piccolo, un piccolo nido Qua sotto deve essere più, le, più sottile perché lì sarà l'alloggio per mettere questo Guardate, eh! Ecco Mario! Il primo assaggiare lo sapete, dai! Uova freschissime, mi raccomando, eh! Metto qua, guardate che meraviglia! Che spettacolo! Adesso chiudo Così, così Facendo bene aderire la pasta, facendo uscire bene l'aria con i lembi della forchetta faccio in questa maniera Valentino li fa meglio di me, al San Domenico vedrete sono fatti perfetti qua mi sto sbrigando velocemente faccio sciogliere il burro nel frattempo metto questa meraviglia dentro l'acqua in piena ebollizione l'acqua deve sobollire, non deve bollire fortemente non deve agitare i nostri ravioli piano, piano, piano, piano raviolo pronto metto qui su in questo piatto burro abbondante parmigiano abbondante mamma mia, così mamma mia poi, tartufo che te lo dico a fare? Abbondante, lo faccio così, non a scaglie, lo faccio così, bello, spumoso, grattugiato. Guardate qua che roba! E adesso assaggiamo. Guardate qui, guardate qua che esce. Guardate qui che esce, quindi burro, uova, ricotta, parmigiano: tutte cose che vanno benissimo col tartufo bianco. Guardate che spettacolo. Ragazzi, è eccezionale, buonissimo Questo non è tanto economico Però potete farlo anche con col tartufo nero, buonissimo ragazzi, eccezionale Faccia mm. di, di ragioni buona Te la sei mangiata tutta, è bello Sei un po' sporcato però piccoletto eh? Mamma mia che bontà, guarda che spettacolo